Il 12 settembre siamo andati in sopralluogo a Piazza Navona. Il nostro scopo era verificare i piani di massima occupabilità presenti sulla piazza. Parliamo di occupazione di tavoli e sedie da parte dei, del commercio in sede fissa, delle rotazioni e anche dei pittori. Insieme alla Polizia Locale abbiamo eh, fatto una verifica puntuale dei piani di massimo probabilità rilevando qualche diciamo, abuso parziale da parte di alcuni ristoratori che è stato prontamente ripristinato, riportato alla normalità. Abbiamo poi ascoltato da parte dell'associazione che rappresenta gli operatori una richiesta di ampliamento della superficie utile per i tavoli e sedie, ma oggi questa richiesta deve essere valutata eventualmente dagli organi competenti, sovrintendenza, sovrintendenza e gli assessorati. È importante che la piazza mantenga un decoro, perché è una delle piazze più belle del mondo, eh, la città di Roma ne è fiera e quindi eh, si deve trovare il giusto equilibrio tra eh, il commercio fatto in una certa maniera di qualità e decoroso e la meraviglia delle fontane storiche che eh, la piazza ospita. Abbiamo proseguito poi i controlli eh, in merito alle rotazioni, in particolare ce n'era una che insiste sulla piazza e c'era un'eccedenza dell'occupazione che i vigili hanno prontamente segnalato all'operatore che eh, stava esercitando l'attività e che è stata ripristinata. Abbiamo poi proseguito i lavori eh, con l'esame dei pittori e in questo caso la polizia locale ha potuto evidenziare poco perché in realtà anche se all'occhio sembra che alcuni dei pittori non espongano opere del proprio ingegno ma piuttosto un qualcosa di acquistato e poi rivenduto ma questo è tutto da dimostrare naturalmente hanno titolo a stare concessogli dal primo municipio, questo c'è dietro tutta una storia di ehm, diciamo, regolarizzazione, se possiamo usare questo termine, di questi pittori, 25 posti previsti nella piazza che a fronte di un pagamento di uno sparretrato sono stati riconosciuti dal primo municipio, eh, l'importante per noi è che eh, chi esercita nella piazza siano veri pittori e questo lo verificheremo con la prova d'artista, che deriva dalla delibera 21 del 2017 dei pittori che questa amministrazione ha voluto portare avanti per dare la vera arte nelle piazze non solo del centro storico di Roma ma anche in molte piazze nei municipi di Roma. Ecco, eh, noi vigileremo la Commissione sul rispetto delle norme del commercio, è importante, eh, purtroppo troppi abusi ci sono giornalmente nella città di Roma e noi pretendiamo il rispetto di questa città e eh, chiediamo ai cittadini la collaborazione affinché tutto ciò venga realizzato nel più breve tempo possibile. Grazie.